salve di nuovo care amiche e amici che mi seguite nel mio canale di youtube Sant'Enchan e spero che vi sia piaciuta la mia ultima barzelletta adesso questa breve nota per dirvi che io ho scoperto che non basta che ti vedano molte volte il video che tu lo commercializzi e tutto quello devono fare clic anche nel banner pubblicitario perché se no non ti danno nessuna retribuzione allora eh, io vi chiederei dato che io avrei voluto essere uno scrittore dai 12 anni ma mi scoraggiavo sempre perché è difficile trovare un editore che ti pubblichi tutto eh, mi, mi piacerebbe adesso che faccio video per youtube eh, vivere ed, eh, guadagnare qualche euro allora vi chiedo se per favore se vi piace eh, il mio video il video che io faccio i video che guardate i miei di iscrivervi al canale di votare mi piace di scrivere il mio video in una lista di riproduzione vostra soprattutto fra i miei preferiti e poi di fare clic nel banner pubblicitario almeno eh, perché io prima o poi dovrò rinnovare il parco tecnologico e poi per ammortizzare le spese di internet eh, vi ringrazierei molto se farete clic nei banner pubblicitari che stanno in basso al, al mio video e fate clic che mi piace e mettete nei favoriti i miei video e ringraziandovi di tutto di seguirmi e a presto ciao